Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli o meglio, il glitch dei soldi da fare da soli e per fare questo glitch serve la mira manuale possono farlo tutti gli utenti sia di Xbox One che di PS4 e faccio questo video per tenervi aggiornati quindi sarà un video fatto in maniera molto rapida, vi spiegherò in maniera molto rapida, però vi lascerò nel video una scheda dove vi farò vedere il video integrale anche se questo qui cercherò di spiegarvelo al meglio quindi vista la data di oggi che cosa ci serve? ci serve una community ragazzi oppure un amico che sta giocando in un'altra sessione con una modalità di puntamento diversa dalla nostra non deve necessariamente saperlo il nostro amico io vado in una community ragazzi quindi eh, vado qui nella community faccio un partecipa a sessione dalla community eh, io vado a farlo due volte ragazzi il partecipa sessione solamente perché ho una connessione un pochino lenta quindi faccio un partecipa sessione la prima volta vedete che è molto più lento sta caricando però ci mette un po e a noi ci serve che carica molto velocemente quindi che cosa adesso vi faccio vedere se lo faccio la seconda volta per esempio è più veloce ok quindi a questo punto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirigerci verso la base operativa. Una volta andati verso la base operativa, doppio tasto PS, partecipa a sessione, accettiamo il primo messaggio e ci fermiamo sul secondo messaggio per la bellezza di 60 secondi, ragazzi. Quindi rimarremo in questo messaggio per 60 secondi, dopodiché dovremo skippare con il tasto cerchio questo messaggio che ci appare, quello di unione a una nuova sessione, modalità di puntamento e cazzi e mazzi cancelleremo il messaggio faremo nuovamente un partecipa a sessione accetteremo il primo e cancelleremo il secondo nuovamente il glitch è semplicissimo, quindi accettiamo il primo e cancelliamo il secondo ci troviamo qui buggati sotto mappa e non ci darà possibilità di muoverci a questo punto andiamo su Starter Pack, entriamo dentro Starter Pack e potremo muoverci. Scendiamo dall'auto e una volta scesi dall'auto l'unica cosa che dobbiamo fare è chiamare il centro operativo ragazzi. Allora se io salgo sull'auto, adesso intanto chiamo il centro operativo, se io salgo sull'auto non me la lascia guidare, quindi eh, ovviamente dovrò trovare il modo per spostarla quest'auto. E un altro requisito che dobbiamo avere ragazzi è la BMX nella base operativa quindi eh, chi l'ha visto questo glitch lo conoscerà già adesso vi faccio vedere che io ho la BMX in base operativa vedete l'auto non si sposta, è accesa ma non si sposta ragazzi C ho la BMX nella base operativa e quindi sono pronto vado a prendere il centro operativo mobile e lo posiziono esattamente vicino eh, alla tezerak allora ragazzi io sto duplicando questa perché mi sono trovato questa e quindi ho duplicato questa è stata la prima auto che ho chiamato eh, però voi dovete farlo con auto retro custom se lo fate con le auto di lusso potete anche farlo però sappiate che potete vendere l'originale e tenere il clone allora con questo glitch non servono targhe personalizzate quindi potete farlo tranquillamente se non, non non avete targhe personalizzate e proseguiamo col glitch ragazzi vedete se sti fili di puttana si spostano quindi posizioniamo il culo del centro operativo in maniera tale che sia corrispondente alla nostra auto o meglio adesso come andiamo a vedere così più o meno, ragazzi, pure un po' più appiccicato, come cazzo vi farà voi? una volta all'auto, premete freccia a destra cancellate il messaggio, il centro operativo deve avere una LGRH8 dentro cancellate il messaggio e vi potrete muovere vi dirigete verso la base operativa, come ho fatto io, entrate nella base operativa e qui salta in ballo la bicicletta, ragazzi, la BMX che dovete avere in base operativa anche perché senza BMX in base operativa non farete nulla a questo punto prendete la BMX che sta nella base operativa e ve ne andate a... al cannone orbitale adesso andremo a vedere tutto passo per passo, sto cercando di spiegarvelo al migliore dei modi anche se è un po' più veloce rispetto al solito però comunque sia è abbastanza chiaro il glitch secondo la, la mia idea quindi andiamo al, al cannone orbitale, scusate ragazzi e una volta che saremo al cannone orbitale l'unica cosa che dovremo fare è premere X cioè scusate ragazzi non X, allora vi fate comparire la freccettina e premete freccia e R2 insieme acceleratore insieme, freccia e R2 insomma se spawnerete così in questa condizione fuori dalla base operativa senza BMX il glitch starà funzionando e a questo punto l'unica cosa che dovete fare è chiamare il centro operativo mobile nuovamente mettere l'auto nel centro operativo mobile, fare lo scambio con l'auto che si trova nel centro operativo mobile e riportare quest'auto in garage, il glitch è semplicissimo ragazzi non ci vuole un, una scuola, una scienza per fare questo glitch vedete mi dice centro operativo mobile pieno perché c'è la LGRH8 dentro faccio lo scambio e poi vado a rimettere la mia auto nella base operativa e quest'auto è un'auto diciamo duplicata con una targa pulita che possiamo vendere tutte le volte che vogliamo a seconda dei cloni che faremo detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti Oh shit.